che io ho fatto di buon grado perché mi, sì, mi garantiva mi aveva come vantaggio anche quello di non perdere le regolazioni che anche a 75 anni finché c'è fa sempre preferire e quindi ho fatto questo intervento che è tirato tutto, tutto liscio ho fatto un, po di, un paio di giorni che sono stato in, in clinica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 per sopperire alle, alle carenze della prostata mi me, avevo perso. E mi sono normalizzato molto, non vado più 4-5 volte al bagno la notte, ma al massimo mi vedo una volta. Certo non sono tornato come a 20 anni ma non lo pretendevo davvero, perché magari ci fosse il sistema di tornare indietro così intanto tanto. Però indubbiamente.